Perfetto. Bene, allora cominciamo. cominciamo in orario e vi ringrazio, vedo che siete diverse persone, immagino tutte incuriosite, molte eh, probabilmente anche già eh, competenti diciamo su queste materie e molte di no. Quindi l'obiettivo di oggi è raccontarvi come si possa, utilizzare il canale del vending in un contesto che è quello degli NFT. Chi sono io? Eh, eh, vediamo se funziona. Perfetto, mi chiamo Roberto Garavaglia e mi occupo di consulenza strategica. Nel settore io vengo dal mondo dei pagamenti, dal mondo dei pagamenti innovativi, una realtà nella quale opero da circa 30 anni come libero professionista da qualche anno e il mio compito quindi è quello di seguire le aziende in quelli che sono i processi decisionali che poi portano a investire in una nuova value proposition nel contesto specifico dell'innovazione. Ehm, mi occupo ovviamente di eh, docenza e di formazione, lavoro con il Politecnico di Milano dal 2008 nell'ambito appunto di quelli che sono gli osservatori eh, Digital Innovation quindi la School of Management e per quello che concerne il tema che ci interessa oggi, ossia blockchain eh, NFT, ho avuto la possibilità in Italia di partire nel 2013 a proprio seguire alcune realtà ovviamente in un contesto bancario che avevano interesse a sviluppare dei progetti finance su blockchain e quindi diciamo mi sono specializzato in questa eh, ulteriore declinazione di quella che è la mia attività sia di consulente di strategia sia di eh, docente formatore. Nel frattempo, siccome mi piace ovviamente scrivere, ho scritto qualche, qualche libro eh, pubblicato da Eupli, questo eh, che voi avete sulla, come Deplian sulla sedia è l'ultimo libro uscito a febbraio di quest'anno. Ce ne sono altri due ehm, usciti in precedenza su blockchain, su NFT e quindi questa è un'attività ovviamente no, come, eh, come autore di libri per conto di Epli e una cosa che mi fa anche molto piacere insomma eh, avere anche potuto collaborare dal punto di vista editoriale con la Banca d'Italia che mi ha scelto qualche anno fa proprio per parlare di blockchain all'interno di quelli che sono i quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia. Andiamo veloci. Quello che eh, vi voglio raccontare oggi è, eh, cercando di avere, come dire a tutti quanti, lo stesso livello di comprensione, no? quindi chi magari già sa queste cose potrebbe eh, eh, eh, per lui essere ridondante. Voglio farvi capire che cosa è la blockchain e quali sono le ragioni per le quali è utile progettare, e investire, attenzione, eh, non in criptovalute, ma investire in progetti di blockchain in un contesto ovviamente cross-industry, quindi non necessariamente oggi vediamo ad esempio quello del vending. No? La blockchain è questo, è un insieme di nodi, eh, di computers, che condividono un database che per l'appunto è distribuito, su cui chiunque può avere accesso in scrittura, in lettura, ma attenzione... Chiunque volesse ad esempio modificare un dato su questo database che è distribuito su tutti i nodi non può farlo in autonomia da solo, perché Perché per poter modificare un dato è necessario raggiungere un accordo, quello che viene chiamato consenso distribuito, da parte di tutti i soggetti che hanno una copia di quel dato sul proprio nodo. Questo ci permette di fare una cosa molto importante ci permette di fare a meno di un'entità centrale, quella che io chiamo, per non offendere nessuno, un datore di fiducia, che in quanto centrale, attenzione, funziona benissimo, è efficientissimo, okay? ma è fortemente a rischio di un attacco, che può essere un attacco cibernetico, o anche, visto che siamo ancora prima che cyber uomini, attacco della corruzione. Quindi chiunque abbia la possibilità di modificare o alterare un dato su un database, qualora questo dato e poi questa informazione sia scritta invece su una blockchain, su un'architettura basata su blockchain, sa che non potrà fare il furbo. O perlomeno sa che se dovesse tentare di fare il furbo, probabilmente il suo tentativo è anti-economico, diventa antisistema. È un sistema che nel suo insieme si oppone. Quindi si dice: Avrete no, sentito parlare, eh, la blockchain è appunto eh, resistente a qualsiasi tipo di censura, resistente a qualsiasi tipo di appunto corruzione. Ecco, per questo. Per questo, per questo motivo. I dati e le informazioni chiaramente possono essere di qualunque natura, eh? può essere un dato, eh, boh, ad esempio, faccio degli esempi è giusto per farvi capire, un dato per esempio raccolto da un sensore no? che mi dice qual è la temperatura oppure qual è lo stato eh, di un edificio, di un ponte di un... e quelle informazioni una volta no? che sono chiaramente memorizzate, se poi dovesse per qualche strano motivo accadere un problema a quell'edificio o a quel ponte, e non c'è possibilità di modificare quel dato, mm? okay? non c'è la possibilità di dire: ah, ma io avevo fatto fare un'indagine che mi garantiva che quella struttura era effettivamente robusta. Se l'ho scritto su un database lo posso fare. La corruzione è tale da poter indurmi se io ho le chiavi no? per modificare quel dato a farlo, sulla blockchain no. Mm? Okay? Quindi vi, solo per darvi alcuni esempi eh, di, di quello che è l'importanza e quindi anche in talune circostanze, come avrete capito, anche una certa ritrosia nell'accettare soluzioni di questo tipo. Però attenzione, qui stiamo parlando di investire su blockchain, quindi se non vogliamo investire su blockchain non è che ce lo ordina il medico, eh. lo facciamo però perché riteniamo Facciamo un passo avanti. Eh, vi do qualche nozione molto generica di asset e di eh, crypto asset senza ovviamente avere nessuna eh, particolare presunzione. Beh, su asset, no? se preferite, insomma, atti, attività, no? ecco, chiamiamola così, no? credo non ci siano eh, grossi problemi. No? Qualsiasi attività eh, materiale no? o immateriale, purché diciamo, abbia un valore economico, un valore economico che sia riconoscibile no? all'interno di un mercato, all'interno di un contesto, può essere considerato appunto un, un asset. E cosa ci facciamo di questi asset? Noi li scambiamo sui mercati, no? quindi sul Nasdaq, sulla borsa telematica, usiamo però, attenzione, dei datori centrali di fiducia. Usiamo il Nasdaq, usiamo, no? usiamo il mercato uh, della borsa italiana. No? Ecco, se parliamo invece di asset, ecco che seguendo il ragionamento che vi facevo prima sulla blockchain, noi abbiamo una rappresentazione ovviamente digitale di un valore che tuttavia può essere scambiato, quindi da me a te, da me a lui, eccetera, senza la necessità che vi sia un'autority centrale che governi e quindi che dia il... Trust su quello scambio. Quindi il crypto asset ha questa sua caratteristica di essere cripto univoco, ed è in quanto cripto univoco questo asset che può essere scambiato con dei meccanismi complicatissimi che ovviamente ora non vi sto a spiegare, avendo quella garanzia di ottenere una fiducia basata su quel consenso distribuito di cui vi parlavo poc'anzi nel uh, spiegare la blockchain. Facciamo un passettino più avanti, più alto, arriviamo al mondo dei token, no? Eh, sono questi token. Allora, guardate, qui mi, mi scuso, ma è una definizione alla quale io sono un po' affezionato, però, siccome non voglio, insomma, essendo anche un ricercatore, no? quindi cerco sempre di modificare, no? questa è la sesta settima definizione che cerco di dare, no? Di, di, di... Diciamo modificata nel tempo, non so quanto sia ancora digeribile, però diciamo, provo, eh? provo a spiegarvelo. Allora, il token, vedete, è una legatura digitale, no? quindi qualcosa che mi lega digitalmente della legittimazione di un diritto, della legittimazione di un diritto, vedete, a quello che è il titolo rappresentato dal crypto asset. Attenzione, quello che è rappresentato dal crypto asset è un valore di origine che sta ovviamente al di fuori. No? Io per esempio posso fare una fotografia di un quadro della gioconda ok? e posso crearne il token dando la garanzia di legare digitalmente il valore del quadro della gioconda a questo token. Allora voi mi direte, Garavaglia, ma allora chiunque fa la fotografia alla Gioconda e può creare un NFT, un token della Gioconda, in questo modo? Certo, è assolutamente vero, è assolutamente vero. Allora, cosa serve il token? Cosa serve un NFT? Serve proprio per consentire quella negoziabilità, o se preferite il trading... Del crypto asset, cioè del token, ma senza preoccuparsi, perché attenzione questo è qualcosa molto misleading, no? che anche la stampa diciamo, no? non contribuisce molto a chiarire, no? si pensa che un NFT garantisca il valore di un'opera, un'opera digitale, un'opera fisica, materiale, assolutamente falso. L'NFT non garantisce il valore originario dell'opera, il valore originario dell'opera deve essere notarizzato, deve essere autenticato se stiamo parlando di un'opera d'arte. Quindi il notaio, quindi il perito, il Vittorio Sgarbi della situazione ci deve sempre comunque essere che in qualche modo autentichi il valore originario dell'opera. Una volta fatto questo con dei sistemi di firma digitale, eh, di marcatura temporale, una volta fatto questo però abbiamo la possibilità di smaterializzare l'opera e l'autentica, chiamiamola così, in un unico titolo che è rappresentativo di quei diritti che il portatore di questo titolo potrà vantare nello scambio appunto del titolo stesso in tutti diciamo, i negozi giuridici, quindi, sia quelli a titolo oneroso come la compravendita, sia quelli di titolo non oneroso, come ad esempio le eh, donazioni. Tutto questo viene diciamo, garantito da del codice che eh, gira eh, su questi nodi, vi ricordate. e siccome è un programma che non è uno, è un programma che ha molte istanze che girano su molti nodi, e quindi ancora una volta non può fare delle cose per le quali se il programmatore aveva programmato e aveva previsto poi il programma non le fa, perché il programma viene fatto girare, no? viene eseguito su più nodi e quindi ancora una volta se c'è il furbetto del quartierino che volesse modificare il programma, volesse modificare l'esito del programma non può farlo esattamente come vi facevo l'esempio prima del, uh, del, del, del dato. Quindi in sintesi che cos'è un NFT? Ecco questa forse è una definizione un pochino più masticabile che però il mio sforzo era quello di in qualche misura accompagnarvi no, in questo ragionamento, poi chiaramente ognuno di voi è libero di come dire far lavorare nel suo retro pensiero no? queste, queste parole diciamo, beh, forse allora magari riesco a unire i puntini no? che eh, di primo acchito mi sembravano distanti tra di loro e riesco anche magari a fare una figura allora il gettore digitale è vedete impiegato per rappresentare un bene materiale o immateriale e vedete attenzione i diritti eh? i diritti adesso correlati la cui unicità e autenticità sono assicurate tramite l'impiego della blockchain, delle distributed ledger technology che vi dicevo prima. Vedete, il bene analogico viene rappresentato nel suo valore d'origine, permettendo, vedete, la realizzazione di quello che è un surrogato digitale. Vi faccio un esempio. Se io, come probabilmente avrete visto parlando d'arte, eh, creo quello che viene chiamato il gemello digitale del tondodoni alla galleria degli uffizi, per fare un esempio... Il gemello digitale è qualcosa che mi riproduce fedelmente in 3D, no? con effettivamente l'opera. Mm? Ok. Però se ci pensate, il gemello digitale è un file, è un file pieno di bit, no? e come tale io posso farne il copia e incolla all'infinito. Ok? Quindi attenzione a non confondere il digital twin cioè il gemello digitale con un NFT se io prendo invece il gemello digitale e ne faccio quello che in gergo viene chiamato mining cioè conio un NFT lo rendo immune al rischio di replica e allora sì che io posso avere una rappresentazione digitale del valore del tondo doni che è immune al rischio di replica quindi può essere ovviamente negoziata scambiata e via discorrendo cosa è successo è sparito ah, ok Vabbè, questo è solo per darvi un attimo contezza no, di quello che vi ho presentato proprio dal mio ultimo libro insomma per capire no ecco cioè, diciamo, togliamoci l'anello al naso ecco se, se dovessimo averlo ancora no ecco c'è un mondo che sta fuori no dalla, dalla blockchain no? Dove vedete c'è il bene nella sua materialità o anche nella sua immaterialità, eh, perché quando vi dicevo prima il parametro eh, idrografico, faccio un esempio, potrebbe essere, non so quanti di voi vedo che qua si parla molto di sostenibilità, no? potrebbe essere un parametro legato a un bilancio di sostenibilità, un parametro ISG no? ad esempio, no? ecco quello è un esempio no? di bene immateriale che ha la necessità di essere autenticato per poi essere ovviamente Uh, i crediti di Carbonio, no? Carbon Credits, no? per esempio, tutto, tutto ciò che è legato al mondo della sostenibilità. Quindi questo. Però attenzione, questo sta fuori, quindi bisogna che qualcuno no? certifichi quel valore. Quello che sta sulla blockchain è tutto quello che invece vi ho raccontato, cioè la possibilità di uh, effettivamente custodirlo e trasferirlo. Quattro animazioni molto rapide che dovrebbe, se mi avete seguito uh, fino a qua, e dobbiamo poi credo anche... Siamo in tempo. Dovrebbe farvi vedere un po' il, il processo, eh? il, molto, molto semplice. Allora partiamo, vabbè, qui non si vede dal bene off chain, no? quello che sta fuori, no? Beh, per essere il quadro, il tondodone, il parametro ISG, eccetera. No? Okay. C'è bisogno di un qualcosa che si chiama oracolo. Ecco quindi diamogli un nome a questo notaio, a questo perito d'arte, che è esattamente quello che mi certifica, ad esempio, questo è un esempio volutamente provocatorio, vedete io cosa ho fatto? Ho immaginato che quello sia un bene materiale, un castello, il castello dove si custodisce sulla collina, no? quindi sta lì, no? buono e caro, nessuno lo muove. Però attenzione, vedete l'oracolo è quel, in questo caso notaio, no? potrebbe essere, che certifica ad esempio... Una parte no, del castello, per esempio la torre, la certifica perché vi è la necessità di ristrutturarla, no? ad esempio. Bene, questi dati legati a una parte vengono oracolizzati e messi da qualche parte, scritti nel cloud, su un sistema adesso non vi sto a raccontare. Ed è a questo punto che avviene la creazione del token, del nostro NFT, cioè... L'NFT, altro non è se non, scusate, uso un termine un po' da informatico, altro non è se non il puntatore, eh, il puntatore a quei metadati, che non a caso si chiamano metadati, che per esempio sono il frutto di un atto notarile che certifica che la torre del castello Pinco Pallino, situato in provincia di, ha la necessità ad esempio di essere ristrutturato. Allora voi mi chiederete, scusa Garavalli ma perché c'è bisogno di questa roba qui? Perché stai parlando di un castello che deve essere ristrutturato? E beh, Perché questo per esempio è un buon, uh, è un buon sistema per fare crowdfunding. C'è un'opera eh, per esempio in un territorio che deve essere riqualificato, lo Stato non interviene o interviene con i suoi tempi, i privati possono farlo, benissimo, creiamo questa roba qua. Questa cosa qua permette una cosa straordinaria, se ci pensassi, mi avete seguito fin qua. Permette una volta che il castello è stato ristrutturato, per esempio, di fare degli eventi come quello che stiamo facendo noi adesso. E chi ha contribuito funding è chi può vantare quella disponibilità di quel token, che è un pezzettino della parte ristrutturata, che potrebbe essere remunerato ogni qual volta vi sia, ad esempio, uno spettacolo, un convegno all'interno di quel castello, di quell'opera. Vi sto facendo solo degli esempi molto semplici, chiaramente per farvi capire no, dove, dove si può fare. Bene, arriviamo a questo punto, vabbè, questo è quello che vi eh, dicevo, no? Come si trasferisce? Si trasferisce tra questi wallet, no? Vedete di cui avrete sicuramente sentito parlare vedete all'interno di quei wallet che non sono il portafoglio, eh, ma sono chiaramente dei software ci sono che cose? Magari qualcuno di voi lo sa? Ci sono dentro i token? Ci sono dentro i bitcoin? Ci sono dentro le cryptocurrency? No! Ci sono dentro le chiavi private che consentono di poter disporre del token, dei bitcoin, degli NFT, attenzione a non confondere, a questo altro, è un'altra delle cose molto spesso, no? eh, io ho nel mio wallet ho mille eh, token, no, tu nel tuo wallet non hai mille token, tu nel tuo wallet hai una chiave o mille chiavi private che ti permettono di dimostrare che dispone di quel token, ok, questo è il wallet, ok? Benissimo, e in questo modo quindi vedete voi potete trasferire, cioè, è come se praticamente, cioè, immaginate che quello sia, non so cos'è, è una cassa, no? vedete, quella è una cassa che sta ferma, no? io dico al signore che è seduto lì eh, all'inizio alla mia sinistra, in questo momento è sua, lui fa qualcosa per cui può dimostrare alla signora che ha accanto che effettivamente quella cassa è nella sua disponibilità. La signora accanto vuole entrare nel possesso, ovvero nella disponibilità della sua cassa, lui non gli trasferisce la cassa, gli trasferisce le chiavi che consentiranno alla signora di poter disporre della cassa. Si è mossa la cassa? No. Il valore della cassa si è modificato? Non lo sappiamo, perché se il signore l'ha negoziato con la signora potrebbe avere un valore di mercato. Vi sto facendo sempre degli esempi, eh? attenzione, eh? non è che... Ok, arriviamo al nostro, al nostro, al nostro. tutto questo, no? E dice, vabbè, allora, ma che c'entra la vending? ecco qua, ecco qua cosa c'entra a me. Allora, che cos'è questa roba qui? È la macchinetta del caffè, no? È la macchinetta che noi abbiamo. Macchinetta che, però, vedete, oltre a dare la, la brioche, il caffè, no? Patatine, lo snack, magari c'è dentro dei pezzettini di carta, eh? Su cui è stampato un QR code. Oh, attenzione, siccome già qualcuno me l'ha chiesto, Garavaglia, però non, non è che puoi mettere i QR code visibili no? la, davanti alla macchinetta, del se no ti, ti fa la fotografia. No? no, chiaramente il QR code è nascosto di dietro, no? Qui magari sarà in una bella busta. No? Però vedete, posso fare una cosa di questo tipo: posso decidere di acquistare un NFT. Adesso, nel mio esempio che vi facevo prima, non, non è il castello, la porzione del castello, no? Però io posso decidere di acquistare. Quindi la macchinetta mi erogherà un QR code, fotografando il quale, vedete, con il mio wallet io potrò effettivamente dimostrare che da quel momento, e solo da quel momento in cui io l'ho acquistato. Dopo che l'ho fotografato, ovviamente sarà mio. E quindi. E quindi eh, ci dobbiamo aspettare che dalle macchinette del caffè si acquisteranno i castelli da ristrutturare? Non lo so. Il tondodoni? No, probabilmente no. Il valore di cui stiamo parlando oggi, lo dicevo da alcuni prima che mi chiedevano, noi siamo Portate a pensare a un valore molto alto degli NFT, perché siamo stati tutti drogati dalle comunicazioni dello scorso anno, no? il Beeple no? che è stato venduto e così via. Il primo tweet di eh, Jack Dorsey, no? che adesso tra l'altro ha venduto anche Twitter. No? E quindi pensate a quello che si è acquistato il primo tweet no? di Jack Dorsey, cavolo, deve farsene adesso. No? Okay. Quindi, allora, attenzione, non è quella roba lì, eh, che probabilmente. però potrebbe essere, e qui vi lascio. Eh, come dire, una, così, un punto no, di, sì, di, di, di osservazione. No? Adesso parliamo molto di metaverso. No? Metaverso, no? Se, se vi chiedo a cos'è il metaverso, probabilmente mi direte 5, 6, 7 definizioni diverse. Non lo so nemmeno io, quindi non lo do la definizione di metaverso. Però vi faccio un esempio. Gucci, Gucci vuole fare una serie di iniziative nel metaverso che consentono, per esempio, di ritrovarsi in un luogo, ovviamente, virtuale, digitale, per poter accedere al quale, però, è necessario vantare la disponibilità di un badge, di un badge che nel metaverso potrebbe avere la forma della borsa, della borsa Gucci. Vedo le signore sono molto attente a questa cosa. Bene, è la borsa che io compro da Gucci, no? È un NFT, è una sorta di badge che mi consente di entrare nel... Adesso sto facendo esempio di Gucci, ma potrebbe anche essere Louis Vuitton, potrebbe essere qualunque... che mi permette di entrare in relazione con la marca, con il brand, ok? Facendo due cose, e poi vi lascio. La prima è essere autenticato ad entrare in quel mondo, e la seconda, una cosa importantissima, da non dimenticarsi, la riconoscibilità, perché voi con quel badge, con quella borsa di Gucci nel metaverso, la fate vedere a tutti gli altri che sono in quel momento nel metaverso e quindi diventa un elemento distintivo. Ecco, queste robe qui possono costare anche 2 euro, 1 euro, no? E quindi queste cose qui possono essere distribuite anche tramite una macchinetta del caffè. Ho finito, grazie. E a questo punto devo dire, ci sono delle domande. <ride> una, non so se funziona. Sì, funziona. Eh, buongiorno, eh, grazie eh, Roberto per la, la presentazione. La prima domanda è: mi viene istintiva? Perché questo tipo di transazioni devono essere fatte in una vending machine? Non posso farle io comodamente da casa col mio computer allacciato a internet? Sì, la domanda è molto, è molto corretta. Allora, diciamo che dobbiamo vedere due cose, no? Eh, stiamo guardando la, la vending machine come un ulteriore eh, canale, no? Quello, quelli che parlano bene dicono un ulteriore touch point, no? okay. di fatto qui la vending machine è a tutti gli effetti un touch point attraverso il quale ho la possibilità, immerso in un contesto, altro quale potrebbe essere quello lavorativo, quale potrebbe essere quello, eh, sto prendendo un mezzo di trasporto, insieme no, alla patatina, insieme al caffè, io ho la facilità del, come dire, del, del, leak, del qui ed ora, insomma, no, diciamo, no, di acquistare quel... NFT che ad esempio mi consente di fare l'esperienza nel metaverso eh, di Gucci quindi dovete vedere è chiaro che poi questa stessa cosa io potrei tranquillamente no, eh, farla da internet, da casa eh, se questi QR code fossero appesi eh, diciamo, sulle, sulla parete no, potrei assolutamente, assolutamente farlo qui però c'è una contestualizzazione non so se è chiaro no, che è tipica dell'ambiente in cui chi sta eventualmente acquistando l'NFT si trova già immerso e poi forse c'è un'altra cosa che adesso che mi viene in mente Gianmarco importante guardando a quel disegno, vedete quella roba lì, no? quello è un wallet no? e vedete che c'è un signore con una faccia, no? allora secondo voi perché io ho messo una faccia e non ho messo un chiunque? Per una ragione molto importante, qualcuno di voi forse già lo ha sentito dire, insomma, no? a livello di Unione Europea si stanno modificando dei regolamenti, uno su tutti quello più importante, sulla tracciabilità del trasferimento di fondi. La tracciabilità del trasferimento di fondi deve essere anche per tutto ciò che è cripto. Cosa significa questo? Significa che vi è assoluta necessità di garantire che quel signore che sta nel possesso delle famose chiavi private che gli danno la disponibilità del token, sia realmente colui che dice di essere. Questo diciamo, significa deve avere fatto adeguata verifica. E quindi se noi abbiamo un aggeggio, no? un coacervo, come lo chiamo io, tecnologico no? lui lo sa molto bene coacervo tecnologico questo è, una, è un termine che uso da sempre di quel tipo beh, quello è un buon candidato eh? è un, un ottimo candidato a acquistare anche degli NFT perché? Perché quella roba lì a eh, qualche momento qualcuno gli deve aver già fatto un'adeguata verifica se quello è un Borsellino di moneta elettronica, no, per esempio. Attenzione, no? la eh, tracciabilità sul trasferimento di fondi al momento non ha limite, quindi anche solo per un centesimo faccio per dire, del valore del, dell'NFT, questo deve essere tracciato e quindi questo implica che tutti i wallet debbano avere fatto KYC, debbano aver fatto adeguata, adeguata verifica. Lo so, è una cosa piuttosto diciamo, spaventevole per molti, peraltro che verrà solo all'interno dell'Unione Europea, quindi immaginatevi però è una strada, questo è un esempio di come si possa mettere a valore, secondo il mio punto di vista, eh, ehm, di come si possa mettere a valore magari degli investimenti, no, delle esperienze fatte in precedenza con la eh, moneta elettronica, con, che non è la moneta digitale, eh, chiaramente, quindi con il prepagato, con tutti i vari borsellini che voi conoscete, no, che può essere effettivamente portata anche in questo mondo, quindi utilizzando la facilità del canale vending, eh, la sicurezza appunto del, dello strumento con cui eventualmente acquistare, ah, ovviamente lo stesso strumento poi può permettervi di vendere, eh? quindi una volta che chiaramente avete acquistato, se non volete fare l'esperienza con Gucci, perché eh, potete vendere il vostro pass eh, no? su un mercato secondario, nulla, nulla, nulla ve lo vieta, siete autenticati, siete identificati, poi Pagherete le tasse se mai doveste pagarle diciamo, <ride> per la plusvalenza eventualmente generata, ammesso che possa esservi diciamo, una plusvalenza, ammesso che possa esserci un capital gain legato al, diciamo, al valore del, del, del, dell'NFT. Non so se sono riuscito a darti altre curiosità, se sì, c'è. Eh, ripeto io. Eh. Ecco questa è una bella domanda, allora la signora chiede è una questione di reputation per l'azienda? Assolutamente sì se ho capito la sua domanda perché nel, diciamo, nei piani di sviluppo del digital marketing no, essenzialmente la possibilità di dare una rappresentazione del proprio brand, infatti sul libro ho dedicato addirittura un appendice, proprio l'ultima appendice, proprio esattamente a questa, a questa cosa. Il brand può, qualunque brand, eh, quindi che ad esempio, faccio degli esempi, si impegni nel sociale no? e quindi diciamo, eh, segua quella che eh, diciamo è la la strada, insomma, tracciata dal cosiddetto marketing 5.0 quindi in un modello 5.0 non so quanti di voi l'abbiano sentito però ci sarà bene, la marca, il brand può relazionarsi con il proprio cliente dandogli la possibilità con quel token che è rappresentativo del brand di interagire col brand stesso quindi di testimoniare ad esempio le buone prassi no? di essere eh, come dire una parte dell'insieme una parte del tutto no? e guardate che questa cosa eh, questa questa cosa eh, non è che non si potesse già fare oggi ma oggi la facciamo nel mondo cosiddetto web 2.0 dove tutte le nostre copartecipazioni generano revenues per la piattaforma per le piattaforme ok questo mondo, che prima ancora di essere 5.0 è 3.0, quindi web 3.0, ci permette, permette a chiunque di noi, di essere owner dell'esperienza, owner del token e quindi eh, essere anche diciamo, in parte retribuiti, dove attenzione la retribuzione, e qui ci sarebbe veramente da fare un discorso molto lungo, non è solo di tipo economico, attenzione, la retribuzione potrebbe essere un diritto a esprimere dei pareri, degli orientamenti, no? Io sto vedendo che tu, Supermercato X, non stai facendo quello che probabilmente dici. Allora io ti do dei suggerimenti: oh, attenzione, questa è, lo, lo ripeto, perché cioè, non ve lo obbliga eh, il dottore sta roba qua. Eh, cioè. però una cosa ve la dico: cioè, se volete investire su questo. E dovreste però mettervi in quella direzione lì, eh, perché eh, la cosa più sbagliata, quello che io non mi stancherò mai di dirlo, no? È, è proprio questo: cioè pensare di investire su questi progetti, blockchain, NFT, usando dei modelli di governance che sono precedenti. Guardate, lo potete fare, eh, cioè, va benissimo, cioè io vendo un fracco di libri, farò consulenza, tanto io ho quasi 60 anni, quindi troppo non anche per. Eh, Ok? però siccome non sono un buon consulente se non vi dico che quella roba lì invece non porta da nessuna parte vi dico che si può fare ma se si cambia il modello di governance quello che sta facendo Zuckerberg con meta oggi no? di cui tutti è sarà la direzione giusta? Eh? Bah, non lo so fino ad oggi queste realtà hanno ovviamente avuto la possibilità di generare revenues per se stesse Qui adesso stiamo spostando la cosa. È un nuovo modello, ancora prima di business, è un nuovo modello di governance. Quindi non, non, non si pensi di progettare modelli di business sulla blockchain con gli NFT se non si cambia il modello di governo. Eh? Okay, ripeto, lo si può fare, però guardate, eh, io non lo suggerisco. Assolutamente, la esatto. La so Bravissima, allora, la sostenibilità, e di fatti questo sarebbe, vabbè, oggi non abbiamo ovviamente il tempo, però vabbè, nel libro comunque ne parlo, è in quello che va nella logica delle cosiddetto DAO, no? le Decentralized Autonomous Organization, che sono esattamente quella roba che lei dice, cioè la DAO siamo noi, siamo io, siamo lei, siamo lei, siamo lui, no? che ha partecipato in qualche modo e ha diritto di voto. È no? il passaggio, no? qui abbiamo... Un illustre revisore <ride> è il passaggio che adesso dottor Perini si, si, si alzerà da il concetto no? di shareholder a stakeholder no ok qui non so se è chiaro no, Quindi, no non ragioniamo più in, in <ride> esatto no io sono stakeholder partecipo al valore no io sono il valore ok eh, queste sono un po' suggestioni. Poi no, adesso guardate, poi in realtà queste cose qui se fatte bene eh, portano vantaggi, ecco insomma. Poi al di là del, dello scrivere libri. Comunque insomma, avremo un mondo così, boh, non lo so. No, insomma, questa è un'idea, piuttosto carina. Cioè è un canale no? da, anche perché siamo una fiera del vending no? loro mi hanno gentilmente ospitato Paytech no? per cui non posso che ringraziare loro insomma e, e voi ovviamente per la vostra attenzione e pazienza se ci sono altre, delle, altre domande se no possiamo dare a tutti quanti a, a una macchina del caffè <ride> va bene grazie allora grazie a voi